Ciao oh, a tutti Colors e benvenuti in questo nuovo video. Scusate la sharp, lo stato dei capelli ma fa freddo e <ride> è inutile aiutarsi i capelli senza uscire. Era da un po' di tempo che non giravo e devo approfittare di un momento di relativa tranquillità perché ne avevo veramente voglia. C'è un vento della Madonna, però che non ci so se riuscivo a togliere con tutto il rispetto per i crediti, scusate l'espressione e voglio approfittare per fare un'altra puntata di ora parlo io perché non programma un altro video che però non posso realizzare inizialmente volevo parlare soltanto di una mia esperienza invece se riesco infilerò brevemente due esperienze una mia e una di un personaggio e di questi giorni un commento che mi è stato fatto eh, che suonava più o meno come beh però il rapporto verso la disabilità non è più quello di prima, il rapporto verso la, mm, le barriere architettoniche non è più quello di prima, proprio a risosso dell'ondata di odio ingiustificato che ha subito L'atleta paralimpica, nonché il cantante, Annalisa Minetti, dopo aver postato una foto con la seconda figlia per festeggiare il suo 27, tra l'altro voglia di studiare a 42 anni, complimenti perché io non ce lo manco ora che ce ne ho quasi 29, comunque caso vuole che io nello stesso periodo abbia postato in due gruppi, completamente diversi eh, una domanda che più o meno uscireste con una persona disabile attenzione uscireste non gli mettereste l'anello al dito eh, i fiori d'arancio unione civile eh, mantello di harry potter nel mio caso eccetera, solo uscireste va bene quello che è, ne, ne è scaturito, io non so come reagire, come valutarlo, perché da una parte tantissime risposte positive. Da un lato non vi dico che siamo arrivati all'ondata d'odio dei Laminetti, però come si dice in Toscana un pezzo in avanti, ossia ci mancava poco. Nel senso che, vabbè, con i Laminetti. Ci sono andati giù pesante, sei cieca, non dovevi fare altri figli, eh, questa non è la normalità e bla bla bla, basta che andate sul suo Instagram, E eh, potete vedere i commenti di questa tua vittima, signora Minetti. Nel mio caso non siamo arrivati a questi livelli di cattiveria, però a fronte di alcune belle sorprese che mi dicevano che siamo tutti persone, che loro a me vedevano una persona eccetera eccetera, tutte cose che per voi sembreranno scontate, ma per me non lo sono, ho dovuto imparare che non lo sono almeno. Ci sono state delle uscite fortemente abiliste della serie E, eh, no, ma io non sarei attratto. Oppure un altro ancora ha detto, eh, già è difficile uscire con una persona senza problemi, figuriamoci se uno le ha già dei problemi. Un altro ancora ah, dice questo è un posto del cavolo, un altro ancora mi ha scritto io sono fisioterapista e ho tanti amici disabili e queste cose non le posso sentire, beh sembra quasi come qualcuno che dice io ho tanti amici gay però lasciamo stare i bambini, mi, è, mi sono piaciute due risposte in particolare, una mi farà pensare e l'altra no magari, però due risposte in particolare mi sono piaciute, ossia un ragazzo che ha detto secondo me con tutti questi sì si siete un po' falsi perché a parole dite tutti sì sì sì poi la realtà nei fatti è un po' diversa ed è vero cioè io non ho potuto offendermi di questo commento perché io ho quasi 29 anni per trovare una persona che mi vedesse come persona ci ho messo quasi 29 anni con questo non vuol dire che mi sia fidanzato, perché sennò no avreste avuto un annuncio ben più plateale conoscendomi, sapendo come io sono fatto. Però ci sono delle difficoltà, ci sono delle difficoltà per cui al momento decido di non parlare ancora esplicitamente in video di questa cosa per pura scaramanzia. Decido di non parlarne per pura scaramanzia perché potrebbe... Eh, Diventare un po' nell'acqua a causa delle finanze e della distanza. Strano maledetta distanza. Quindi io non voglio nel momento ancora parlare. Però io ci ho messo 29 anni per trovare una persona così. Perché uno non sta a pretendere la persona giusta. Perché già sono 29 anni. Eh, ci, sono, ci sono persone che alla mia età ne hanno già cambiati due o tre e magari si stanno per sposare però anche se non fosse quello giusto è tutta esperienza e non vi voglio ancora parlare degli ultimi sviluppi perché per l'appunto ci sono degli impedimenti che mi fanno arrabbiare che ci fanno arrabbiare abbiamo deciso per il momento di non fare passi importanti e mi dà un fastidio immane che però io comunque sia fidanzato o no devo stare in società in società ci devono essere queste persone con un abilismo tale da far paura e che uno di questi si sia pure professato educatore professionale ma con che stomaco prendete la laurea in scienze della formazione e poi siete a dire che non uscireste con una persona disabile questa cosa mi fa veramente ma veramente veramente inviperire perché ci sono lavori per cui la parte umana non può e non deve essere messa da parte. Forse servirebbero i test psicoattitudinali anche per l'università, perché non si può essere educatori professionali e dire che non usciresti con una persona disabile solo in quanto tale. La seconda risposta che infatti mi è piaciuta, che mi stavo dimenticando di, di citare, è dipende. Io gli ho risposto, vorrei che fosse dipende per tutti. Perché anch'io non posso piacere a tutti, anch'io posso avere, anzi anch'io ho dei difetti che possono non piacere ad altre persone. Però è il dipende che fa la differenza. Saremo in un mondo giusto quando il dipende sarà valido per tutti. E comunque io sto con Analisa Minetti.